Collegata da Roma, la dottoressa Serena Missori, nutrizionista, bentornata. Grazie, buonasera. Con questo tempo così strano, come bisogna alimentarsi? Dobbiamo assolutamente recuperare sali minerali che abbiamo perso a causa del caldo ma fare il carico di energia con alimenti ricchi di nutrienti quindi associamo sempre ad esempio alla pasta, al riso che deve essere rosso o anche integrale una verdura o cruda o cotta, quindi finocchi, rucola ma anche radicchio. Allora, dottoressa, se abbiamo bisogno di energia dove la andiamo a prendere? La andiamo a prendere sicuramente carne magra, pesce, ma anche le uova con verdura cruda e cotta, ma ricordiamoci sempre di associare a quel limone, perché il limone ci aiuta ad assorbire di più il ferro che è contenuto appunto nella carne, pesce o uova. È uno dei simboli dell'autunno, dottoressa Missori. Assolutamente sì, ma ha delle proprietà nascoste, ad esempio la buccia che tendenzialmente buttiamo fa benissimo, fa bene all'intestino e ci aiuta a mantenere lo zucchero nel sangue sotto controllo e possiamo consumare anche i semi, sono i famosi semi di zucca, tostiamoli e poi consumiamoli magari una manciata sul divano mentre guardiamo la televisione. Oh Ora allora, Vilma, chi li ama e chi li odia, tu? Sì, sì, io li adoro e ne faccio grande uso, eh, però mi mancano tanto quelli che eh, usano una volta, non so dove si finiti. Quelli che si chiamavano la vaniglia, scuri, abbastanza sodi, ve li ricordate con i noccioli. Ecco... Ma dove sono finiti quei cacchi? Non lo so, chiediamola alla dottoressa, dove magari. lei ne, ne sa. sa più di noi. No, esistono ancora, però mi raccomando: i cacchi contengono tanti zuccheri, quindi non associamoli ad altro zucchero, al pane, alla pasta, e quindi consumiamoli al posto appunto, di questi alimenti. In questo modo senza timore per la glicemia o per la linea. Allora, io ringrazio, oggi siete stati perfetti, perfetti chiari nei, nei e giusti. concisi. Grazie a Vilma De Angelis, grazie alla dottoressa Serena Missoni. Grazie a voi, ciao. Grazie. Tra poco.